Abbiamo visto nell'altro video, porca soia, come una persona che riduce il proprio consumo di carne possa consumare di meno anche le risorse agricole. Forse, a volte, sembra che ridurre il consumo di carne non porti grandi benefici sul clima. Per questo motivo viene da chiedersi come mai per alcune persone ci sia tanto accanimento sul consumo di carne, quando vediamo tutti i giorni auto e camion che riempiono di fumo le strade. Proviamo a capire, facendo una ricerca sul computerino, se si tratta solamente di consumare 20 volte i terreni con 800 milioni di persone che soffrono la fame, oppure se c'è qualcosa in più. Proviamo a vedere se e quanto il consumo di carne incide sui gas serra. Sembra esserci un risultato molto ben argomentato su Wikipedia. Leggo con interesse e noto che questa pagina è stata creata prendendo informazioni da 136 fonti. Decido comunque di mettere da parte Wikipedia in quanto la neutralità di questa pagina è messa in dubbio. Trovo così un risultato che mi porta ad un articolo sul sito di Unric. Un importante centro di informazione europeo. Questo articolo, a sua volta, rimanda al sito di FAO, Organizzazione del Cibo e dell'Agricoltura delle Nazioni Unite. Esiste dal 1945 e da altri motivi per cui la riconosco come una fonte autorevole. Gli studi fatti considerano che circa il 4% delle emissioni di de gas serra prodotte dall'essere umano siano da attribuire agli allevamenti di latte. Questo consumo è dovuto principalmente a produzione, deforestazione, trasformazione e trasporto di prodotti lattieri, ma anche ai vitelli da carne. Nel mondo questo inquinamento, ogni anno, corrisponde a 2000 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Aria! 2000 milioni di tonnellate, una quantità inimmaginabile! Questa enorme quantità va compresa pensando all'intero impatto ambientale dell'industria casearia di tutto il mondo. Tutto questo viene spiegato da FAO con un'argomentazione di quasi 100 pagine ricche di spiegazioni e che in alcuni casi rimandano a loro volta ad altre fonti autorevoli. Una volta finito il video, vi farò avere il link. So che non vedete l'ora, ma adesso vi invito a stare ancora un po' qua con me perché sta per arrivare la notizia grossa. Una di queste fonti Long Shadow, quantifica le emissioni di anidride carbonica causate da tutto il bestiame a livello mondiale. Tenetevi forte, perché non si parla più del 4%, ma del 18% di gas serra. Lo studio è stato svolto sempre da FAO ed è disponibile un libro gratuito in pdf in cui viene relazionata questa ricerca. Questo però vuole essere solo un semplice video in cui faccio una ricerca assieme a voi in merito a questo argomento che sembra tanto importante ma anche tanto tanto articolato. Non sono pronto ad argomentare e creare un documentario completo ma ci sono stati almeno due gruppi di persone che l'hanno fatto. La parlamentare olandese Marianne Thiem, spero di averlo detto giusto, ha pubblicato nel 2007 un documentario in cui tratta proprio gli inquinamenti atmosferici causati dagli allevamenti. Sette anni dopo, questi due ambientalisti pubblicano un altro documentario sempre sullo stesso argomento, trovando il supporto di Leonardo DiCaprio e vincendo due festival cinematografici a tema ambientalista. Ora la mia parte è finita. Vi lascio disponibili però i risultati delle mie ricerche. Li trovate nella didascalia del video se siete su YouTube, nel primo commento del video originale se siete su Facebook. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio soprattutto per esservi interessati a rendere questo ambiente un posto un po' migliore. Grazie, alla prossima!